Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta soffice al mandarino, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, latte, lievito per dolci, succo di mandarino, olio di semi, la scorza di mandarini, vanillina e il sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza di mandarino e lo zucchero chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10 riuniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo la farina il lievito chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5 uniamo sul fondo del boccale con la spatola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 a velocità 5. Trasferire il composto in una torchiera del diametro di 20 cm ben imburrata. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35-40 minuti circa torta è pronta lasciamola raffreddare prima di rimuoverla dallo stampo torta soffice al mandarino grazie e alla prossima ricetta